Per sì, sì, bene. Io vorrei chiamare un attimo a Silvana Lazzarino ecco sì, la Silvana, vorrei... so Silvana, Silvana Lazzarino, no, Silvana Lazzarino sì. è una delle prime vincitrici sì. del premio 8 milioni di poesia e è venuta così per salutarci perché ah, non ha partecipato No, non ho vinto, comunque complimenti a Bruno, alla Dila che io conosco da 11 anni, complimenti a tutti voi che siete qui, che credete in questo progetto che va avanti da più di 10 anni e quindi sta avendo una risonanza internazionale, grazie appunto a molti, dei, eh, a parte il Presidente, ma a tutto il direttivo, Angela Diberi, ehm, e a Milena Petrarca, Visto al professore Staneri e quindi a tutti voi e grazie anche a Renio Entri Monte Achesi, e a tutti voi che avete vinto stasera questo premio e io sono molto affezionata a Bruno Mancini a Ischia perché io mi sono regata a Ischia per ritirare un premio la, nella seconda edizione ecco, e quindi mi ricordo c'era il mare mosso perché era novembre <ride> <ride> quindi ho fatto sì, una traversata abbastanza eh, dinamica però andavo per ritirare un premio quindi insomma il mare mosso non mi ha mh, più tanto infastidito. però ecco la poesia l'arte e la cultura in generale quindi fra musica, poesia <coughs> pittura, scultura è qualcosa che appartiene al nostro passato a tutti i grandi che ci hanno preceduto, Milena Petrarca un po' è un esempio no? con la sua storia eh, la sizia i suoi so. genitori la mamma eh, che è stata una grande drammaturga eh, insomma quindi continua questo grande amore per la cultura continua e DILA è una delle associazioni a livello nazionale più eh, rappresentative per questo quindi io ringrazio Bruno per avermi a te invitata te ringrazio l'intera favore di persona e grazie per questo spazio. Siamo contenti siamo felici di averti qua e siamo sicuri che sarei ancora con me per tanto tempo. Certo. In prima linea, come sempre. Grazie,